Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 Ricreo. Oggi voglio farvi vedere come realizzare una gonna svasata. Allora, per farla fare la gonna svasata, partiamo con la prima cosa: realizziamo il cartamodello. Per fare il cartamodello, si parte dal, dalla gonna base per cui vi vuole eh, la, la circonferenza del bacino, la circonferenza della vita e la lunghezza della gonna. Questi sono i tre elementi di cui avete bisogno. In questo tutorial non ci occupiamo di come si disegna eh, una gonna base. Eh, passiamo allo step successivo, quindi alla modifica della, ehm, della gonna base, trasformandola in una gonna svasata le modifiche valgono sia per il davanti che per il dietro allora io non vi ho scritto se è un davanti o un dietro perché eh, essendo la stessa modifica eh, dovete solo ripetere per la parte dietro una volta disegnato il cartamodello base passiamo a modificare il cartamodello e come lo modifichiamo? sulla linea del fondo della gonna Qui, usciamo di circa 4-5 centimetri. e qui è la linea del bacino dalla linea del bacino ci uniamo a, al fondo e qui già abbiamo una gonna eh, svasata che si apre leggermente eh, io la voglio leggermente svasata di più e senza la pence per cui cosa faccio? Traccio una linea perpendicolare al centro, che è questo, partendo dalla punta della pence arrivando sul fondo. Perpendicolare cosa vuol dire? Vuol dire che questa distanza da qui a qui è uguale alla distanza da qui a qui. E siamo sempre in dritto filo, perché il, cent il centro davanti è il dritto filo e sarà anche questa linea in dritto filo. Una volta che abbiamo tracciato questa linea, questa linea, andiamo a chiudere la pants. Per chiudere la pants io qui devo tagliare con le forbici fisicamente il cartamodello. E una volta chiusa otteniamo questo. Otteniamo la gonna svasata. senza pants. Altra cosa io creo la gonna senza cintura, senza cinturino in vita e con ehm, la cerniera su un fianco, sul fianco sinistro naturalmente. Perché? Allora, partiamo dal cartamodello modificato che è questo. Io lo ritaglio per vedere effettivamente cosa succede. Questo è il cartamodello base del davanti o del dietro è indifferente. Elimino la PENSE, vedete, e ora vado ad aprire il taglio ora ho le mie due parti della gonna che devo unire per creare la mia gonna sfasata vedete questa è lo sviluppo del cartamodello corrisponde unendo le pence, naturalmente questo è in scala, dovete farlo con le vostre misure. Bene, adesso noi avremo le due parti della gonna, un davanti e un dietro. E a questo punto noi avremo bisogno del tessuto, e cosa serve per fare una gonna? Vuole un tessuto, io ho scelto un tessuto azzurro, eh, piuttosto morbido e cascante, Siccome io eh, preferisco le gonne foderate, la fodera perché hanno una maggior vestibilità e naturalmente avremo bisogno di filo in tinta e una cerniera di 18-20 cm. Quanto tessuto ho bisogno? Questo dipende. Dipende dalla taglia e se è, eh, della taglia della gonna. Se avete una taglia piccola e o sottile, vi basta poco più della lunghezza della gonna. Diciamo la lunghezza della gonna più una decina di centimetri, dipende un po' dal tessuto perché se è un tessuto naturale che cala vi vuole qualcosina di più, se è un tessuto eh, di poliestere non cala e quindi potete prendere qualcosina di meno, ma comunque sulla lunghezza se sono 60 centimetri dovete aggiungere almeno un 10 centimetri. Se invece avete una taglia un po' più robusta e siete un po' più formose e quindi avrete avrete bisogno eh, di due volte la lunghezza della gonna, più qualcosina sempre. Quindi se 60, 60, 120 diciamo un 130, 140 centimetri per fare la gonna. Perché vi serve di più? Perché se, se eh, allora, la gonna bisogna sempre tagliarla in dritto filo e nello stesso verso quindi se un, una taglia piccola riusciamo a mettere tutti e due i cartonudelli in linea, mentre se una taglia un po' più abbondante, con la svasatura non ci stiamo e andiamo fuori dal tessuto, quindi ne dobbiamo mettere una sotto l'altra sempre lavorando in scala e quindi non surreale. Se questa è la mia cimosa, quindi noi dobbiamo tagliare in questo verso qua. Quindi qui è il dritto filo, perché vedete la cimosa è qua. Mettendo il tessuto in doppio, La mia gonna deve, deve star, devono starci le due parti, in questo caso ci stanno anche se siamo in scala, se non dovessero starci noi le dobbiamo mettere uno sotto l'altro. Allora, primo caso ci stanno, come posizioniamo il tessuto? Mettiamo due pieghe, facciamo due pieghe, quindi se qui è la metà del tessuto, qui è il dritto cimosa contro cimosa. Quindi noi abbiamo due lati piegati. Il dritto verrà messo il centro davanti verrà messo qui e il centro dietro verrà messo così. Questo, vedete? Questo è il modo di posizionare per fare una gonna svasata con la cucitura nel fianco. Avremo solo le cuciture nel fianco. E sul fianco sinistro l'apertura per la cerniera. Questo nel caso di una, eh, di una taglia piccola. Se invece quindi abbiamo due lati piegati, qui non ci sarà la cucitura e qui non ci sarà la cucitura ma solo qui, se, nel caso, io ho un'altezza che non mi permette di fare questo, io ho bisogno, comunque, ho bisogno, quindi, del doppio dell'altezza della gonna, più i margini di cucitura e degli orli. Per cui, noi dovremo posizionare il cartamodello, centro davanti qua, centro dietro qui. Così, ecco. Spero di essermi spiegata. Qui naturalmente ho il margine della piega e qui i margini di, di cucitura. Non posso andare tanto. Per quello vi ho detto che vi servono due, due volte l'altezza. Il, dal modellino siamo passati alla realtà il la mia gonna svasata io una taglia piccolina e, e quindi ci sto nell'altezza della gonna per cui ho fatto le due due pieghe ai lati due pieghe ai lati in cui ho posizionato parallele alla cimosa naturalmente per essere in diritto filo posizionato il centro davanti e il centro dietro sul tessuto. Ora vado a tagliare. Andrò a tagliare lasciando un margine di circa un 6-7 cm nel fondo, perché non ho ancora deciso quanto lunga esattamente la voglio la gonna. Per i margini di cucitura, io vi consiglio di lasciare un 2 cm, anche tre se la prima volta in modo tale che si viene leggermente stretta avete lo spazio per allargare la gonna nel mio caso è un modello che faccio so già che è giusto per cui non ho di questi problemi però essendoci lo spazio eh, sul margine superiore vi basta un centimetro un centimetro me e mezzo taglio sia la stoffa della gonna che la fodera nella stessa maniera consiglio prima di passare a tagliare lavate i tessuti questo è un tessuto di poliestere per cui non calerà quello della gonna ma l'ho lavato lo stesso mentre la fodera avevano soltanto una in viscosa per cui questa cala e e quindi era indispensabile che venisse lavata in modo tale che non mi cali dopo aver fatto il lavoro. faccio lo stesso sulla fodera quindi taglio le due gonne sulla fodera esattamente come ho fatto per la gonna passo i punti lenti sui contorni il punto lento è un punto filza che nella parte superiore ha un anello e faccio tutto il contorno una volta che avete passato i punti lenti vedete, un punto filza con un bel anello, apriamo il tessuto e tagliamo, tiriamo bene in modo che di qua diventi dritto e tagliamo a metà il filo. In questo modo avremo riportato il cartamodello sul tessuto. è molto semplice riconoscere in un tessuto a tinta unita così il davanti dal dietro perché dove c'è la barretta è il dietro dove vengono fuori queste, questi capi del, del filo vuol dire che è il dritto per cui noi lavoreremo sempre dritto contro dritto questo è il davanti adesso faccio lo stesso qui dietro e quindi metto dritto contro dritto, molto semplice come gonna. E sovrappongo i due lati. Adesso vado a cucire, sovrapporre, e vado a cucire il lato destro interamente, da qui a qui. Il lato sinistro invece lascio... 18 cm o 20 per la cerniera, passo a cucire i due fianchi sulla macchina da cucire. Ho messo un ago 75, una lunghezza piuttosto piccola. Un punto corto, e prima di partire a cucire, su un ritaglio provo a vedere se il punto è corretto. Se la tensione del filo è corretta cosa significa significa che il punto deve essere al rovescio ben tirato non deve né tirare deve essere ben definito esattamente come sul davanti Quindi, per questo tipo di tessuto, ago sottile, un 75 uno stretch eh, e punto corto. Ho provato il punto, la tensione del filo è corretta e adesso vado a cucire. Come vi ho detto prima, cucite al lato dell'imbastitura, in modo che sia semplice dopo togliere eh, l'imbastitura. Quello che faccio sulla gonna, faccio lo stesso sulla fodera. dimenticavo un passaggio perché eh, siccome so che la gonna è della mia misura e il cartamodello l'ho già fatto varie volte io non ho provato la gonna un errore voi adesso una volta imbastita dovete provarlo a vedere se ci sono correzioni da fare e quindi eh, andate ad allargarlo a stringere in base alle, alle vostre misure perché qui l'unico fattore da considerare, la circonferenza vita e quella del bacino eventualmente dove noi ci allarghiamo. Eh, per cui basta, se avete lasciato un po' di stoffa in più, stare un po' più eh, larghi o un po' più stretti. Una volta che avete cucito il lato, anche se noi foderiamo la, la gonna, e cui, per cui tero, teoricamente non servirebbe, io faccio uno zig zag sui due margini di cucitura dopo andrò a stirare aperto il, il margine lo zig zag è quel punto guardate, che va su e giù Evita di sfilacciare. Io di solito lo faccio con la taglia e cucci e non con la macchina da cucire, perché il, il lavoro viene subito bene con la macchina da cucire, invece dopo devo rifilare. che non, vi sia stret... no, non sia stretta che abbiate fatto il foro per la cerniera nel posto giusto sul fianco sinistro ora vado a stirare le cuciture e poi passiamo a mettere la cerniera per la lunghezza della gonna vediamo alla fine con una volta inserita anche la fodera e con la scarpa che eh, desideriamo indossarla. Finalmente li ho stirati, i margini, li ho anche sorfilati, vedete, adesso è tutta un'altra cosa. Adesso metto la gomma da dritto. Cerniera, questa è leggermente più scura. Però vi faccio vedere che se ben messa non si vede. Adesso io vado a piegare. Vedete dove sono rimasti i punti lenti che mi dà la linea del mio fianco, dalla vita al bacino? Adesso a me hanno insegnato così poi. Questa è la linea della vita. Metto appena appena più in sotto del cursone e lo vado a coprire per metà. metto uno spillo. Adesso faccio lo stesso, mi tengo sempre con la linea, vedete che chiudo la, la spirale della cerniera e la copro. Non dovete né tirare la stoffa né tirare la cerniera, devono essere appoggiati dovete fare attenzione di accompagnare la stoffa in modo che segua la linea del cartamodello, non che adesso andate via dritti perché qui abbiamo un fianco che non è dritto. Ecco qua, questa è la prima parte, ora facciamo dalla stessa dall'altra parte. Questa è la linea della vita. Questa è la linea de devono combaciare. Non che una sia più in su una più in giù. E anche questa la porto in qua in modo da coprire il cursore. Blocco con gli spilli. Dopo vado a fare due belle imbastiture in modo che non si sposti perché è un tessuto un po' sci scivoloso. I lembi del tessuto devono coprire la cerniera adesso. In primis, una prima puntata si fa con gli spilli. Vedete: qui è troppo lontano, lo voglio più vicino il tessuto. è troppo lontano quindi io vado sempre mantenendo la linea a spostarlo un po' più in dentro ecco qua. Vedete? anche qui il cursore verrà sempre fuori però questo è l'effetto che io voglio ottenere adesso lo imbastisco meglio imbastire con una bella imbastitura solita in modo che quando vado a cucire la macchina non si sposta oppure se preferite fate una cucitura a mano e diventa quasi invisibile solo che è molto più ha una tenuta minore rispetto a quella fatta con la macchina da cucire allora in prima filo da imbastire se non lo conoscete quel filo che si rompe vedete si rompe con niente e serve appunto per fare le, le, le imbastiture le cuciture provvisorie per poi dopo passare alla macchina da cucire se non fosse così facile da rompere sarebbe poi difficile da uh, eliminarlo una volta che abbiamo cucito il, uh, la macchina ed è anche più spesso degli altri per cui adesso faccio un'imbastitura il più preciso possibile punti abbastanza piccoli Vedete, la, la cerniera non deve fare difetto neanche il tessuto qui lì. Allora vi consiglio quando imbastite, ma anche quando andate a cucire, di lavorare sempre in un verso, o in questo verso o nell'altro, in tutti e due. Perché comunque la stoffa si muove e se no va da una parte la trasportate un po' verso il basso e dall'altra dall parte naturalmente verso l'alto. Per cui, se tu, voi cucite dal basso verso l'alto, la stoffa si sposta tutto nella stessa, eh, dalla stessa parte oppure dal eh, dall'alto verso il basso. Scusate. Per cui vedete, ho imbastito la prima parte sotto e ora imbastisco anche l'altra parte allora, per attaccare la cerniera la mia macchina da cucire ha sia il piedino per la cerniera invisibile che per quella normale questo è per quello normale che vedete come eh, si, mi permette di Molto vicino alla spirale della, della cerniera qua e lo posso spostare sia quando lavoro verso sinistra sia quando lavoro verso destra, vedete molto semplice. la battuta del piedino va proprio sulla cerniera della eh, sulla spirale della cerniera per cui ho una cucitura molto vicina e la spirale stessa fa da guida al piedino ho spostato il piedino nella parte sinistra e adesso faccio l'altro lato sempre comincio dall'altro io verso il basso per cucire la cerniera e ho sempre il, il corso la, la lampo la spirale della lampo che mi fa da guida quando devo cucire vicino al cursore che mi manderebbe verso il fuori sposterebbe allora io mando giù l'ago, tiro su il piedino, il cursore lo, lo mando indietro così posso finire la cucitura in maniera corretta, dritta, seguendo sempre la spirale della lampo invece che fare la gobetta che mi farebbe fare l'ingombro del, del cursore. Non l'ho detto naturalmente alla fine della cucitura e all'inizio un punto davanti e uno indietro per bloccarla. Ho creato la mia fodera. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che l'apertura della cerniera, se l'avete fatta, Avendo la fatta a sinistra nella gonna nella fodera andrà a destra nel davanti della fodera andrà a destra adesso io prendo il davanti della fodera e la infilo all'interno della gonna in modo che il dritto della gonna sia contro il dritto della fodera e vado a puntarla sulla mia linea, di, eh, linea della vita faccio combaciare la linea del fianco con la linea del fianco della fodera dritto contro dritto, davanti contro davanti questo è il mio dietro, e questo è il mio davanti. Lo riconosco perché ho fatto un puntino con il pennarello da stoffa sul margine di cucitura, in modo che anche se non va via non importa. E un puntino anche sul sia sulla gonna che sul sulla fodera. Allora, io piego direttamente la fodera. punto sia da una parte che dall'altra fate attenzione che non tiri deve essere morbida per cui io la devo appoggiare e farle combaciare le due linee della vita una volta che le ho puntate le imbastisco e vado a cucirle ho cucito adesso la fodera alla gonna e adesso vado a rifilare il margine perché è troppo alto diciamo da un centimetro qualcosa di meno oltre a rifilarlo faccio anche dei piccoli taglietti per permettere al tessuto di modificarsi, perché lo devo girare di tutto in su. la fodera, quindi adesso la fodera è rovescio della rovescio contro rovescio adesso. Piego in dentro la fodera, facendo attenzione che vada un po' in che non si veda e metto gli spilli tutto il giro. Dovete mandare la fodera verso il dietro, quindi deve essere un po' di tessuto indietro un paio di millimetro alla fodera più bassa in modo che non si veda lo appunto tutto in giro in giro e vado a fare un'unpuntura a macchina ho fatto la cucitura sulla vita e adesso vado a fermare la, la, la, la fodera sulla l'apertura della fodera sulla cerniera lampo con dei puntini a mano questa volta la fermo la fodera sulla lampo con dei puntini Sistemata la cerniera, la fodera sulla cerniera. A questo punto passiamo a fare il bordo alla gonna. Io ho fatto un sorfilo con la taglia Cusci, ma lo potete fare anche con la macchina cuci, da cucire, fate uno zigzag. La provate e in base alla scarpa che porterete prendete la misura. Naturalmente da solo è un po' più difficile, meglio se c'è qualcuno che ve la prende. Allora, per me, vedete ho messo con gli spilli, devo fare una piega di 3 centimetri. Prendo degli spilli, metro da sarta e con pazienza misuro. E mezzo circa qua io metto soltanto degli sfigli se non siete tanto pratiche vi consiglio anche poi di imbastire una volta che ho appuntato la misura su tutta la circonferenza del bordo andiamo a fare dei sottopunti a mano per fare il sottopunto bisogna fare. piegatela la piega così. Nella parte della gonna che si vede sul davanti dovete prendere solo un filino in modo che non si veda dall'altra parte. Sulla piega invece fate un punto normale, per cui prendete giusto un filo della trama. Si vede appena, però l'ago sta su, per cui l'ho preso. E di qua potete fare un punto normale. In questo modo, vi faccio vedere sul davanti, non si vede nulla, è come se io non facessi niente. Un punto invisibile si può fare anche con la macchina da cucire. Adesso ci sono macchine che lo fanno. Una volta che abbiamo fatto l'orlo alla mia gonna, andiamo a fare l'orlo alla fodera. In questo momento la fodera è più lunga della gonna, per cui prima la porto a misura. Più o meno quanto è lunga la gonna, anche un centimetro di meno, e poi vado a fare un, un bordo, un margine di circa due centimetri. Lo faccio a macchina questa volta. Ho un piedino che mi permette di fare direttamente dei, piedi, dei bordi di un centimetro. Se voi, non lo avete, non, se voi non lo avete, non è un problema. Prima piego il tessuto a un centimetro circa. Poi lo piego di nuovo, lo imbastisco oppure lo, lo appunto con, uh, con un'imbastitura e vado a cucire su questo margine. Ho accorciato la fodera, in modo tale l'ho portata a misura che stia all'interno della gonna e ora vi faccio vedere come io faccio il bordo della fodera il bordo della foda bordo della fodera macchina utilizzo questo strumento che è un, che mi permette di fare una piega a un centimetro questo ha questa forma qua nella mia macchina da cucire per fare la fodera per fare la piega io devo fare piegare a un centimetro e a un centimetro, lo infilo dentro ecco. così l'ho infilato e adesso vado a partire, allungo un po' il punto Io accompagno la stoffa perché questa della fodera è incredibilmente scivolosa. Faccio come una piega e vedete cosa succede? Non devo imbastire e misurare. Ce ne sono di, di tante misure, di varie forme, dipende dalla macchina da cucire che avete. Questo è uno dei più grandi, da un centimetro. Ho fatto il giro della fodera, adesso per chiudere devo necessariamente, sia con questo tipo di piedino esterno, di questa guida esterna, sia che col piedino che sono questo tipo qua, vedete, qua passa il tessuto e si eh, arrotola devo toglierlo per chiudere la cucitura per fare il giro perché non mi permette naturalmente di passare dove ho già cucito per cui lo tolgo faccio l'ultimo pezzettino a mano e chiudo la cucitura Così ho fatto anche la fodera. Una volta fatto il, il bordo alla fodera, la mia gonna è finita. È una delle gonne più semplici che si possano fare. Comunque, vedete, eh, ha bisogno del suo tempo per fare un lavoro ben fatto. Questa gonna ormai è terminata, manca solo di stirarla. Eh, prima di lasciarvi, volevo farvi, eh, darvi un consiglio. Se siete alle prime armi e il modellino che abbiamo realizzato eh, vi sta bene, e l'avete modificato e ora vi cade bene, per evitare di dover rifare tutto il processo, vi consiglio di tenere il cartamodello, inserirlo in queste bustine. Io ci aggiungo anche un pezzettino di tessuto perché mi è più facile mh, ricordare ehm, che cosa ho fatto con quel cartamodello e magari eh, sul cartamodello scrivere le modifiche fatte. Un esempio di un cartamodello che uso da tantissimi anni è quello della giacca. È una, cl una classica giacca di, di contro quando qui potrete vedere che manca un po di eh, imbottitura perché non ce l'ha è nata come una camicia e nel tempo si è modificata ed è diventata una giacca l'ho provata con tanti tessuti con una leggera imbottitura, senza imbottitura, fin quando l'ho trovato senza imbottitura, come vanno adesso. Ed è, sul manichino fa un po' di difetto, ma su di me invece è, mh, è perfetta. Eh, naturalmente il manichino non è proprio uguale a come sono io, per cui qualche difettuccio, qualche eh, differenza c'è, soprattutto a livello dei fianchi, e a livello del seno. Lui è un po' più in carne rispetto a me. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima da 1,2,3 Ricreo.